Cosa devono fare eh, al giorno d'oggi le società per azioni di rilevanti dimensioni, le grandi imprese con riferimento alla materia della sostenibilità? Beh, quest'anno molto è cambiato perché è entrata in vigore la direttiva dell'Unione Europea che obbliga tutte le società di dimensioni rilevanti a dichiarare nei propri, nella propria documentazione nella relazione sulla gestione le politiche che... La singola società intende svolgere nei confronti dell'ambiente, nei confronti del territorio per quanto riguarda la diversità e quindi mh, è da quest'anno che è previsto un obbligo di trasparenza per tutte le società di grosse eh, dimensioni. E, mh, in particolare eh, SNAM, che è una delle società destinatarie di questo obbligo, sta affrontando in maniera seria e concreta questa tematica.